Eccoci qua perché aspettiamo di combattere, vero Nick? Sì molto vero Questa è stata un'introduzione molto particolare, molto nuova praticamente E quindi adesso io, mh, dobbiamo Nick trovare le armi in giro Però aspetta un attimo che mi muto un attimo qua su TS e Ovviamente tu non sentirai ciò che ti dico perché devo parlare con i miei amici da casa, non con te quindi allora ragazzi, io mi sono appena spostato di stanza e cos'è che ho intenzione di fare? Ho intenzione di trollare ben bene il mio amico Nick, intanto ho tolto la, il salto automatico perché mi dava un fastidio assurdo Praticamente gli dico che cioè, lui sa che dobbiamo combattere solamente con le spade, ma non sa che io ho tutte ste robe qua invece E infatti adesso vedremo la sua reazione, potrebbe odiarmi per sempre, potrebbe non diventare mai il mio amico Però le persone che si aspettano comunque un vero combattimento, tipo... eh. E eh, allora no, allora no, potete andare via eh, non, non state assolutamente qua a guardare questo video Perché allora Però adesso ritorniamo su e vediamo un attimo cosa, cosa dice il nostro amico Allora Nick, la parte finale di questo video sarà veramente magica eh, Perché vedremo un attimo chi vincerà chiaramente, no? Sì, molto chiaramente Eh Sì, e quindi tu chiaramente adesso dobbiamo trovarci prima di tutto Quindi tu stai cercando sì. un po' di armi in sì, giro Sì, sto cercando, stai... ma non sto trovando per il momento niente Sono trovato della carne Ok, la carne è particolare, anche perché poi dopo, cioè, comunque, bisogna considerare perché, che bisogna magari anche recuperare vita, eccetera. Soprattutto, poi, io vi, ti voglio far notare la bellezza di questi pianeti qua, che sono magici comunque, no? Pianeti? Ma non sono strutture. Strutture, strutture, volevo dire... Mi, mi sono confuso leggermente. Chiedo scusa agli amici che ci stanno guardando. Ciao, amici, come state? Tutto bene? <ride> vi ho dato un bacetto, però in amicizia, chiaramente, ragazzi, cioè, non pensiamo... Cose strane, e, però praticamente cosa volevo fare, qua io sto trovando un po' di, di cosette, beh in effetti tipo io qua ho trovato armi fighe come la Grand Diamond Sword of, scusa, io voglio vedere questa spada perché tipo, quanto, Eh beh, diciamo che corpo a corpo sta qua mica scherza quindi me la prendo ben bene, cioè che caspita, cioè stiamo scherzando, Grand Diamond, uh, ok questo me lo prendo pure, scusate ma dai ma, cioè non, il bello... Vabbè ok va bene Nick tu dovresti parlare comunque Stai trovando no, qualcosa lo so, lo so. Sì ho trovato delle armi io, cioè, Secondo me io potrei già iniziare no, eh, Subito così Cioè nel senso lottiamo un attimo in giro Troviamo cose Capito Cioè è importante questa cosa no Ah giusto Ovviamente Perché se cioè, non hai le armi giuste Poi muori sì sì sì esatto pensa bene anche alla strategia chiaramente che vorrai utilizzare perché la strategia è fondamentale poi alla fine per la vittoria perché non solo le armi non solo Ok stavo, fare per... stavo per fare una battuta brutta ma non la voglio fare perché non è per youtube non solo le armi uh, contano ma anche e soprattutto la diciamo mh, Gittata delle armi Non la gittata scusami Insomma la strategia comunque che si utilizza per queste armi Comunque prima io ragazzi ho detto i pianeti Perché abbiamo iniziato una nuova serie SCP bellissima secondo me Che nessuno ha mai fatto Nessuno non si sono mai visti i pianeti volanti in giro E uh, cose di questo tipo um, Tipo insomma laboratori Oppure SCP che vanno in giro da soli eccetera Quindi vi consiglio caldamente di vederla Se vi piacciono gli SCP Perché è una cosa to totalmente nuova Che a noi è piaciuta anche molto pare. E ci sono misteri molto misteriosi lì dentro. Non vi dico niente perché è proprio. No, cioè sono, eh, ci siamo evoluti ad altri livelli. Soprattutto perché sono in vacanza. Quindi adesso posso concentrarmi molto su YouTube. Comunque, parliamo di altro. Parliamo di, di, di questa cosa. Parliamo magari di Nick. Che sta, non sta parlando. Tipo, no, secondo le armi ma non le trovo. Eh, cioè, mi spiace cioè, perché. Che altro le armi ce le ho, ma mi manca l'armatura. Che non mm. la trovo. Eh, come mai non la trovi? Cioè, eh, quest... non lo so, ma l'armatura soprattutto vale. Beh, se trovi qualche pezzettino in giro, dai, potrebbe anche valere, però se tu hai già l'armatura in nederite, cosa che non c'è in questa versione di Minecraft, ma se ce l'hai, fai schifo un po', quindi non dovresti prenderla. Mm. Ma non c'è l'armatura in nederite in questa versione, perciò non la posso avere. <ride> giusto, giusto, oppure nemmeno quella in diamante totale, perché sennò poi dopo mi offendo in tante lingue diverse. Comunque io appena ho appena notato che te, stavo tenendo degli occhiali stupidi che sono odiosi, quindi li tolgo malamente. Perché li odio totalmente. cioè, veri, cioè brf, Quanto li odio? Guardate quanto sono. Ah Che cosa è successo? Guardate quanto sono bello, ragazzi! Cioè, nel senso, secondo me, anche un po' illegale. Perché ho trovato armature veramente bellissime. Che. Ehm... Però, chiaramente, Nick. Tu non potrai prendere queste armature, solo io le potrò prendere. Ma come no? Teryston Hall. Io intanto esploro anche questo coso. Wow, che bello! Ma che figazzona! Cosa ho detto? Non lo so, che figata! Cioè, wow, bellissimo! Cioè, lì siamo qua, ragazzi. Qua possiamo farci una serie. Sto scherzando, eh. Uh, Nick, tu dove sei? Perché io ti sto cercando un po' in eh, giro. Ma sono, sono in una struttura. Mm, Anch'io. Ma ci sono tanti letti dentro. Cioè, al piano di sopra ci sono tanti letti. Non voglio sapere per cosa venivano utilizzati quei lenti. No, letti, però. ma perché? Dai. Ma magari qualcuno. Vabbè, non dico niente. Però praticamente. Appunto esatto, e beh, è un po' cringe cosa, la cosa qua, però praticamente cosa voglio fare? Io voglio trovarti per uh, darti il colpo di grazia in testa, nel senso con uh, la spada chiaramente, con la spada perché ti devo dare, um, diciamo, ti devo infliggere danno affinché tu possa uh, pff, morire su Minecraft però, su Minecraft ovviamente, sempre su Come Minecraft. su Minecraft, se stiamo giocando a Minecraft. Eh, parla forte. Eh. Se, che cospette. Ti sei addormentato? Stai giocando a Minecraft, scusa, ovvio che su Minecraft. Eh beh, certo, no, perché magari poi qualcuno pensa nella vita reale. No, ovviamente, nella vita reale non si fa. Una cosa assolutamente da non fare. Anche perché non credo esistano cose di questo. Vabbè, non lo so, boh. Caspita ne so, io non ne so niente. Quindi. Anche perché, appunto, non l'ho mai fatto. Grazie al cielo, ovviamente. Che ci mancherebbe altro. Io... Cerchiamo di evitare questi temi un po' cringe. Allora. Ma no, questi anche discorsi qua, perché non sembrano molto consone a youtube Ma no, tranquillo. Tanto ci cioè, stiamo dicendo che non si può fare, quindi è giusto, in teoria. Ad ogni Beh, in modo. Seria, sì. In pratica. No, che in pratica sì. è giusto, appunto. <ride> Nel senso non si deve fare. Cioè, che caspita. Vabbè, non sto mica dicendo il contrario, cioè, non sto dicendo che non si deve fare, punto allora... Mi contrario alla fine. Però io ho trovato, devo dire, un campo di fiori veramente magistrale, maestoso, fighissimo. Ho trovato un'intera armatura di ferro, cioè me la sono messa, perché sennò non ho armatura. Sì, però tu dovresti trovarmi. Questo è il fatto, cioè... Eh, ti no, sto cercando, stai... ma non lo so. E io trovo. perché questa mappa è enorme. <ride> giusto per... Um, allora, ci stiamo un po'... un po' debilitando qui praticamente, perché praticamente dobbiamo... Ok, sapete cosa faccio? Nick, io magari mi tipo da te. Ma com, no, una... no, perché... E ci allontaniamo un attimino di modo che possiamo capito fare qualcosa insieme. Eh, nel, sì. fa... <ride> nel senso ucciderci a vicenda, chiaramente, no? Certo, certo. Va bene, perfetto. Allora, mi tipo, da te uh... Allora, questa armatura che vedrai adesso, che ho io, chiaramente sarà l'armatura di Minecraft, che tutti quanti hanno. Sì, ma che cos'è quell'armatura? Ma dai. È di Minecraft, l'ho appena forte. detto. È di Minecraft. Comunque qua in questo palazzo io ci sono già stato. Nick Vera Eh veramente Oh cioè. santa maria dell'oro Cioè io veramente Ma scusate ma Cioè a volte a me sembra di parlare con gente No perché io Sono stato zitto eh apposta no, Perché Era un attimo un muro No, no, stai zitto, non, non hai. Non, hai cioè, non, non ti puoi discolpare su questa cosa. Praticamente io sono stato zitto per vedere se lui parlava oppure no. Ho detto, ma testiamo un attimo la sua capacità cognitiva nel concentrarsi. Non è molto elevata quanto vedo, però <ride> insomma, è molto, molto bassa da quel che si vede. Sì sì sì, beh certo, le sue capacità mnemoniche in questo momento soprattutto non si sa perché, ma sono altrove, sono concentrate, diciamo, è concentrato su altre cose, chissà su cosa, non voglio saperlo, mi auguro su cose consone giuste. E eh, però praticamente... Quali eh, sempre? Dovresti concentrarti, Nick, sul video, su ciò che stiamo dicendo, su ciò che stiamo parlando, perché se no, poi dopo se non rispondi per 20 secondi, la gente dice, ma questo che c'è cioè, No, giustamente poi lo dite anche, no? Perché cioè, mi immagino di vedere un video che mi annoierei a morte se l'altro invece st stanno tutti zitti, no? Quindi, Nick, mi sai se... Ok, uh, ci siamo allontanati, giusto? Sì, abbastanza, secondo me. Ok, allora Non vedo più. Possiamo iniziare, allora, perfetto, bene. Va bene. Ah, sì, sì, scusa, sei... Come mai sei così tanto. Cosa? Come? In che senso? Cioè, non ho capito io chi ti credi di essere in questo momento. Cioè, io boss. Non di essere fortissimo. Anche se è quell'armatura là che fa un po' paura. Sì, sì, ma è, ma è la, la classica armatura di Minecraft, chiaramente. Forse, boh, magari fa parte di qualche mod e quindi siamo andati a in integrare con questo mod Magari l'ho trovate in giro un po' così Potrebbe essere, chiaramente, tutto può essere nella vita di tutti i giorni Sì, tutto quanto Sì, sì, tutto quanto, ma scusa un attimo, tu dove, caspita, sei, uh, Nick? Dentro al palazzo di prima, non ti vedo Dentro al palazzo di prima, ma sei ehi, ancora ehi. lì sei, ma, sei, ma stai sì, scherzando no, no, ma poi tipo, no, perché sono appena ritornato Ok, quindi, ah, eh, vai via, schifoso Scusa un attimo, non, non, non dovrebbe le essere... Come non hai le frecce? Pure tu No, non hai... no, non le ho prese... Sono dimenticato... Aia, aia, dove è quella roba là? Non lo so però, guarda che è difficile... Ah, vai via, schifoso, non ti permettere mai più... Ah, muori! Basta, vieni qua, immediatamente... Vieni qua! Madonna, scusami, ma non... No, no, no... Aia, allora, aia. perché non muore sto qua, oh, ragà, cioè non muore... Ah, non lo so... Ma che caspita di armatura hai? Ma non ti cuori hai? Ma è un'armatura classica di Minecraft, la mia. Io ho tutti i cuori. Tu quanti cuori hai? Hai eh, tutti! Ma seriamente? Sì! Ma non è possibile! Ma dai, scusa! No, allora, fermo un attimo, non vale così. Dovresti morire! Ma dai non vale! Ma con l'arma là mi fai un cuore! Eh, dovre dovrebbe essere un cuore. Ah, con quest'arma qua, ok, va bene. Sì, esatto Aiai, aia, a aia, aia, aia. eh, Ma porca miseria, perché non muori? Ma sei troppo forte! Non vale! No, non sono forte Ma sono... poi sei quelle armi là, io no Hanno oh, neanche le frecce per l'arco Eh, vabbè, meglio così, scusami Sì, meglio, meglio per... per te, non per me Ehi, no, fermo, fermo Ma ah, che caspita di spada hai, oh, posso! No no spada no spada laser Butta via quella spada immediatamente perché non vale, fai schifo, guardalo, cioè Ma te le armi! Ma mi hai no. quasi ammazzato! Scusami con quella cosa. Vai. No, fermo, fermo, fermo, prima di tutto. Stai indietro, ok, fermo. Allora, prima di tutto non capisco perché sta succedendo questa cosa. Poi non puoi teletrasportarti. Allora, porca miseria. <ride> sì, sì, vieni, vieni, vieni, vieni, forza. No, no, no, non mi adoro P. Sì, no, no, no. No, no, no, allora. No, re... no. Allora, perché? Io ne vado? No, non andartene Vieni qua, ho detto, porca mia Vieni, forza Non allontanarti No sennò... Allora, uh, mi sto Ha paura con quella mela d'oro Eh, lo so, vieni qua Dove sei finito Dai, che noia Devo ucciderti Perché non posso ucciderti? Ma Quanti... Quanti cuori mi hai fatto? Quanti? Tre cuori con due colpi. Ah ok, quindi questa arma è l'arma definitiva, perfetto. Sì, sì, allora tu... mannaggia. Oh, ma raga, cioè, cioè, non è normale sta cosa che non è ancora morto con le armi. Cioè, ho capito che c'è l'armatura... bella. Uh, vieni... Ma perché hai preso le ender per stupido sciocchino? Perché, sono... perché io devo scappare con quelle armi là che ti ritrovi. Eh, giusto, però io dovrei uh, farti fuori, cioè... No, no! Devo fare io fuori adesso! Ma io no, veramente raga, cioè non è normale sta roba Adesso ti devo far fuori con le armi normali, cioè ci rendiamo conto Di questa cosa, cioè non è normale eh No, cioè... non è uno scudo, si deve ricaricare, no Vieni qua, non saltare Poi guarda che nel primo solo dai qualcosa che ti si vede strano Allora, eh, mannaggia Non so tipo una spada grossa Sì, sì, sì Ah, però è sì, vero, io spade sparirà non mi fai niente Lo sai Come non ti fa? Eh, no. è impossibile Nick che non ti Allora, prima di tutto scusami un attimo Ma quell'armatura che incantamenti ha? Non lo so, fammi vedere, fermo Va bene allora, vai protezione 4, protezione 4, protezione 4, protezione 4 E allora come caspita fa... Allora togliti questa armatura No, ma così ne rimango senza io Sì sì tranquillo tranquillo Ah, allora, praticamente adesso ti è stato revocato la Ma non la poss... vale Come non vale Allora prima di tutto ho vinto Sto scherzando eh Non ho vinto però Allora scusami un attimo Perché cioè non, va... non ho capito come caspita hai fatto a trovare tutte quelle armature eh l'ho trovato in questo palazzo qua Ho aperto una cassa e c'erano Eh non dovevi prenderle perché le hai prese? Stupido e perché te avevi un'armatura forte Non Mi avevi detto Perciò ho detto Per compensare un po' Almeno divento anche un po' più forte Cioè, meno male che il video doveva essere uno scherzo a te E eh, io non te l'avevo nemmeno detto Ah, eh, veramente? Sì Però dai, alla fine ti ho, ho vinto comunque Quindi bene No, non hai vinto Come non no? Vale, ti, ho, ti ho ammazzato te... eh, Sì, sì, ti ho ammazzato Ti ho ammazzato di nuovo Eh, non, ah, non è non vero Non significa niente Quindi ragazzi, io ho vinto ovviamente come al solito E, <ride> e <ride> Nick ha perso come al solito E noi ci vediamo al prossimo video Ciao Ciao